Io voglio un sacco di svede! Ok, hai Mi stai dilaniando la pelle! challenge proveremo a fare la crawl your girlfriend Ma l'abbiamo no, la fatta girlfriend. in realtà ah. <ride> Te cercherai di ammicchiarti quando fai il passaggio da sotto il cavallo in su, ok? Quindi? E quindi Ma devi passare da dietro Perché da dietro? No, perché giro da una parte, giro dall'altra, poi da qui ti vengo dietro e giro dietro. No, io me ne sono già dimenticato. Non devi fare nulla, tu sei l'unico che deve stare eh, fermo. Eh, io, ma te, ma, non sai... devi star fermo. ma te non sai cosa fare. Te l'ho appena detto Oh, vabbè, vai. Fare. Ti faccio un giro intorno e poi sopra sotto. No, amore, perché quando ti vai dietro, prima di fare così... Lei ha la schiena verso la telecamera, quindi Infatti te mi devi io fare. Io ci tengo davanti. Vabbè, vai. Vabbè, tu, tanto devi star fermo, vieni un attimo indietro. Le faccio dritta. Vediamo il fascio di luce. Ok. E, ma ti dovrò tenere? Ma che cazzo <ride> fai? Ma, ti... ma già parti malissimo Allora, tu devi star fermo. Ma fatti i fatti tuoi, sono io che devo muoverti. Tu uguale fai il lavoro più bello. Cioè, nessuno. Mi sono stato rigido. <ride> sì, no, vabbè. Non è possibile! non stai rigido! Devo aprire le gambe! Vabbè, allora aiutami, dai! Sì, però devi anche decidere come fare. Perché loro per esempio non giravano intorno. Ah, oh, io giro intorno. Brava. Vado. Giro. Eh. Dai. Mi cioè, stai, stai dilaniando la pelle? Oh, Vabbè, andiamo avanti. Oh, non ci voglio pensare. No, adesso vado su. E eh, vai su. No, non lo dai. Su. E eh, eh, non mi devo abbassare io. Io devo sto un paletto. <ride> che cazzo. Ok, ok. Oh. devo <ride> più Ok, adesso le braccia sotto le, le, le ascelle Sì, però Scusa le gambe sotto le ascelle Esatto, vai <ride> Non fare le puzzette <ride> Ok Ah, quindi ci siamo arrivati, bisogna più meglio. mi hai dirato all'inizio, girando mi hai dilegnato la pelle del collo, cioè io non ho parole. Vabbè. Cioè, non oso immaginare cosa ho qua dietro, non so. Cioè una tigre penso sarebbe meno aggressiva, ma non so. Eh, Dobbiamo un po' capire il passaggio sotto. Ma quindi... che cavoli loro? Questi, questi. Non mi, mi, mi piacciono. No, no. ma, ma te fai quello che mi fanno loro, scusa. No, mi ma piacciono! Ma guarda, no! Guarda questi! Vado? Eh, vai vai, quando vuoi! Cioè, <ride> non è che deve andare in. Eh, come si dice? In up there, eh! Ok, Sei ora giro sotto qua. Vai. L'ontavola e ti lancio io: ah, okay. 3, 2, 1! Ma che <ride> Allora io ti lancio, ma a te ti devi dare lo slancio! <ride> io ho un sacco ma che di palazzo! Un sacco di palazzo! Sono poiché, Ok, no, ma Cercala, Ma che male, Jimmy Ho le tue ossa dentro le gambe! Ah. Ok, allora adesso aspetta! Le gambe, ma neanche l'altra, ok. Fermo, ok. Io sono fissa, e eh, dammi la mani. Eh. Aspetta, no, dammi la... okay. Okay. Fermo. Togli le due. Ok, togliene una e basta. Una e basta. cazzo, <ride> Il cervello è troppo curto, <ride> Oddio! Dai, dobbiamo farcela! Uf. Vai! Vai! Ok! Quando sono con le gambe qui, non saltare, c'ho sti ossi che mi entrano sì, dentro. Eh dai, che sceglierà voi un pesco! Eh, non fai male! Ah, beh, dai! Scusa. Vado! Dai! Vai. aspetta vai e qui ci siamo ok 3 2 1 ok adesso non scegliere eh? no dai scherzavo si molla ok Mani. Scusa, scusa un secondo, mi devi prendere meglio, proprio... No, no? no. t'ho presa benissimo, vai, una gamba! l'ha aperto si sì, vai vado? vai, vai. <ride> ma che fai? c'è la collanina che mi ha incecato <ride> <ride> ok aspetta Hai visto, hai visto la leva quando facciamo così? Sì, perché tu, io ti faccio trazione. No, beh, beh in qualche modo. Yeah. Mille tele, un telefono, una fotocamera. C'è questa, che quando è saltata, che fa così. Oh, mi fa malissimo, ah.